Facciamo anche così. Eh, facciamo, facciamo. Allora, buongiorno. Mi sentite? Più o meno? Più o meno così? Forse un po' meglio? Mica tanto? Vabbè. Allora, cominciamo. E, eh, dunque, continuiamo con la. Mai richiudo la porta. Eh, uccidermi. Allora, continuiamo con la ginnastica mentale, quindi facciamo ancora esercitazione e in particolare cercheremo di risolvere l'esercizio che avete fatto in laboratorio 6, eh, quindi quello sul, sul meteo. Allora, è inutile che sto ad andare sopra il testo, perché immagino che eh, già ci avete perso molto tempo. E quello che faremo è entrare direttamente nel, nel codice e andare a vedere come, come procedere per la soluzione. Allora, eh, come al solito, cominciamo. Qualcuno ci ha dato questa, questa serie di, di, di script e quindi di codici. Cominciamo a vedere se funziona e cosa fa. Allora, parte vediamo la nostra finestrella grafica dove ovviamente non funziona nulla però insomma sta, sta funzionando quindi di base abbiamo questa visione grafica e quello che ci servirà innanzitutto è popolare la, eh, eh, la choice box quindi la, il menu a tendina dove metteremo i mesi allora innanzitutto chiudiamo e eh, siamo partiti dal main Uh, da cui abbiamo fatto partire il programma, oh, siccome ce lo troviamo sotto mano, la prima cosa che conviene fare è tutta la parte formale per, um, con, le, con le tre righe magiche che ci permettono di comunicare uh, tra main, controller e, e model, ovvero model, model uguale a new uh, model. E quindi cominciamo così, e dopodiché dobbiamo uh, dire al controller controller.set model, model, ok? Ok, quindi queste sono le solite tre righe magiche, ovviamente lui si lamenta perché non sa che cos'è set model e quindi andiamo nel controller e uh, ci andiamo a mettere qua su il riferimento, quindi private model, model, ok? e uh, dopodiché gli diciamo di farci fare il set, quindi uh, source, getters e setters, ci serve model e ci serve soltanto il set model, ok, quindi generiamo questo qui, di solito lo mettiamo in fondo per fare un po' di pulizia. Okay. allora quindi ci siamo messi a posto questo formalismo di base, qui non si lamenta più, quindi siamo eh, a un buon punto. Adesso, dobbiamo, eh, come abbiamo detto, dobbiamo cominciare a far popolare la, ehm, il menu a tendina dei mesi. E, eh, qui abbiamo il nostro menu a tendina, abbiamo questo bel punto interrogativo, ehm, dobbiamo scegliere che cosa farci mettere dentro. E, siccome avete visto a lezione la, le date, eh, ne avevamo anche un po' parlato durante il laboratorio, possiamo già mettere dentro month, perché è esattamente quello che ci servirà, cioè dare il mese. Month viene da cosa? È una classe che eh, richiederà l'import di eh, java.time.month. Okay? Uh, e questo è uh, diciamo, l'introduzione di base, dopodiché dobbiamo farlo popolare. Allora, um, questo qui è il nostro controller, per farlo popolare lo mettiamo nell'inizializzazione. Uh, dunque, che cosa dobbiamo mettere nell'inizializzazione? Um, dobbiamo uh, uh, ciclare su 12 valori, da 1 a 12 che saranno i nostri mesi e quindi ci servirà una cosa tipo uh, for int mese uguale a 1, um, mese minore uguale di 12, mese più più, e qui dentro, uh, sì, dobbiamo anche chiudere la parentesi, eh, dovremmo andare a popolare il, il menu a tendina quindi avremo oh, box mese punto get items sì, punto add e qui dentro cosa ci mettiamo? allora potremmo mettere allora month ehm, allora, giusto per capirci devo prima farvi vedere che cosa succede se io metto month, punto, eh, posso mettere per esempio direttamente alcuni dei mesi quindi non so, february per esempio e potrei andare avanti così e popolarli tutti e scrivermi eh, non so, qui sopra january ok oh, si chiama tutto grande che gli piace di più, ok? Quindi questo sarebbe il formalismo di mettere singolarmente i vari mesi e in questo modo noi li popoleremo ad uno ad uno, ma è ovvio che ci conviene mettere un ciclo for, tanto per capire, vediamo che cosa succede eh, se, introduciamo, eh, cioè, se lo lasciamo così, ok? Ci sono soltanto i due mesi che abbiamo introdotto a mano, ovviamente ci servono tutti, quindi andiamo a mettere il for. Quindi, lo togliamo, attiviamo questo e mettiamo Mont con il suo diciamo, piccolo costruttore che sarebbe off, off e ci mettiamo il nostro mese. Ok? Così. Uh, siccome sono malfidata io rivedo sempre che funzioni. Ok, ci piace, quindi abbiamo tutti quanti i nostri mesi scritti in inglese. Ovviamente potremmo perderci un po' di tempo se vogliamo fare una funzioncina a parte che li traduci in italiano, però insomma va bene così. Ok, allora, eh, questo ci dà i mesi. A questo punto abbiamo bisogno di ehm, calcolare l'umidità. Eh, quello che ci veniva chiesto dall'esercizio era che, eh, dopo aver popolato il menu a tendina, Abbiamo bisogno di visualizzare il valore dell'umidità media per quel mese in ciascuna delle città presenti nel database. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo innanzitutto andare a scoprire quali sono le città presenti nel database e poi farci calcolare la media. In teoria lo sappiamo già quali sono le città, però ce le vogliamo far restituire al database per sicurezza e quindi avremo bisogno di accedere al database e, eh, e quindi dovremo eh, fare, adesso cominciare a popolare sia il model che, eh, che il DAO eh, e quindi appunto cominciare ad avere accesso al database. Allora, quindi qui lo chiudiamo. Um, devo aprire perché questo funzioni ID. Ok. Ok, io mi ero già calcolato il database, il database ha una tabella che si chiama situazione, con eh, località, date, eccetera. Allora, quindi questo è attivo, andiamo a vedere se comunica con il nostro programma. Allora, per vedere se comunica con il programma, la prima cosa che ci serve è andare a vedere il DB Connect, per assicurarci che siamo stato fatto tutto bene. Ok, qui c'è il JDBC URL e innanzitutto devo aggiornare questa perché altrimenti non va. Poi metto la mia bellissima password qui e, um, e poi uh, per controllo, siccome abbiamo un test metodo qui, potremmo anche provare a vedere che cosa succede. Allora andiamo e lui nella console qui sotto sta leggendo tutto quanto il contenuto del database. Quindi tutte le varie città, le date, le, in particolare gli chiedevo che mi restituisse in questo test l'umidità, quindi giusto per, per essere sicuri che eh, abbiamo fatto un corretto accesso al database e sembra funzionare. Ok, quindi su questo siamo tranquilli. Um, dunque, a questo punto eh, abbiamo bisogno di... Eh, Abbiamo detto di ehm, farci ridare le umidità ehm, e quindi dobbiamo, eh, siccome abbiamo il nostro tastino umidità qui, dobbiamo farci ridare, dobbiamo eh, far agire questo tasto. Questo tasto è in meteo controller ed è eh, calcola umidità. Allora, eh, per um, calcolare l'umidità innanzitutto abbiamo bisogno di sapere appunto quali sono le città e, um, e, e quindi eh, quali sono le città e anche eh, in quale mese, giusto? Quindi il mese deve essere preso dal menu a tendina che abbiamo scelto, quindi che l'utente ha scelto precedentemente. Quindi avremo eh, sicuramente month m uguale box mese. Punto, get Ecco qua, ok, quindi ci siamo presi il, il mese. Um, dunque, a questo punto, uh, abbiamo bisogno di uh, farci dare le città. Um, per farci dare le città, uh, dobbiamo scorrere sulle città stesse e prendere dal database, e quindi ci uh, servirà uh, un, un qualcosa che dica di andare ad accedere al database, quindi um, ci servirà un qualcosa tipo for um, città c che va da... Um, cioè che scorre su model.get uh, tutte quante le città ce lo stiamo inventando adesso, poi dopo costruiremo i vari i vari pezzi uh quindi questo for, ehm, che ci ehm, ridarà, eh, innanzitutto appunto dobbiamo accedere alla lista delle città e poi scorreremo su tutte le città per farci dare l'umidità media di un determinato mese. Allora, abbiamo detto che abbiamo bisogno di questo eh, get le città dal model e quindi dobbiamo andare ad aprire, allora questo non ci serve più, eh, andiamo ad aprire il nostro model Java. Okay. e um, a ah, eh, popolare la lista di città. Allora, eh, innanzitutto, quindi, che cosa facciamo? Definiamo una lista, che sarà private, list di oggetti, città, che chiamiamo le città, per esempio. E sto definendo questa lista perché d'altronde io ho l'oggetto città, l'oggetto città è una classe bin che sta qua giù, Okay. È un oggetto che contiene nome, che contiene i rilevamenti, c'è anche un contatore, questo poi lo vedremo dopo, comunque ha, ha tutti gli elementi, gli elementi che mi servono. Quindi io sto dicendo che vorrò una lista di, eh, di città. Eh, qui si lamenta perché dice che devo ovviamente importare la classe bin e quindi gliela facciamo importare. Ok, allora, questa sarà la lista e poi ehm, avremo bisogno di ehm, eh, accedere al, al DAO e quindi dentro il model avremo un qualcosa tipo meteo DAO, DAO uguale eh, new meteo DAO. Okay. E, e che cosa faremo dovremo popolare quindi dis.le città uguale all città che come vedete non è una funzione esistente ma adesso la creiamo ok allora lui si lamenta perché perché ovviamente devo importargli il metodo DAO e glielo importiamo e poi continuerà a lamentarsi perché non conosce questa funzione qui, get all città, che adesso appunto gli costruiamo. Ehm, allora, dove gliela dobbiamo costruire? Gliela dobbiamo costruire appunto dentro il DAO, quindi Meteo DAO qui. Allora, Meteo DAO ehm, ha eh, già alcune funzioni, ehm, che come al solito quelle che ci servono ce le teniamo, quelle che non ci servono le cancelliamo o comunque le modifichiamo. Eh, però si, non ha un uh, ghetto o città, che è quello che abbiamo detto uh, di, di volere. Allora, cerchiamo di costruircela. Come facciamo? Eh, beh, abbiamo qui una cosa simile che ci ridava tutti quanti i rilevamenti, ma alla fine sarà solta simile a questa. Quindi ehm, faremo una cosa tipo public list. Città, eh, get come l'abbiamo chiamato, get all città, non sbaglio, get all città, sì, perfetto. Ed è una lista di città, ci siamo. Allora, la struttura è sempre la stessa, quindi eh, ce l'andiamo anche a copiare da questa di sotto, poi man mano la cambiamo. Questo ci dava i rilevamenti, non ci interessa la lista di città, facciamo CTRL-C, questa è la pigrizia, ma eh, Esiste, quindi perché non usarlo? Dunque, ehm, ci serve una stringa che ci ridia le località, quindi select località, queste altre cose non ci servono. Eh, from situazione, ordered by data, boh, order by località ascendente. Ok. In realtà però a noi serve, dunque se lo lasciamo così eh, ci ridarà tutta quanta la lista, Torino, Torino, Milano, Milano, cioè legge tutto quanto quello che c'è nella, mh, nella eh, tabella. A noi serve soltanto estrarre eh, diciamo, i, i valori unici, quindi eh, quali sono le città e quindi metteremo select distinct, eh, locali, no, select distinct, sarà prima. ok select list in località from situazione ordered by località crescente va bene sì località ascendente um, ok allora qui eh, parlava di una lista di rilevamento invece in questo caso ci serve una lista di città che chiamiamo results che sarà quello che verrà ridato result new array list città uh, ok e dopodiché la, la parte formale è più o meno sempre la stessa, quindi eh, che cosa facciamo? Ci connettiamo, ok, definiamo la statement, um, non ci sono parametri perché in questo caso ci servono tutte le località distinte e um, okay, quindi questo ci restituisce, eh, la, cioè esegue la query. A questo punto poi che cosa ci serve? Ci serve leggere le tre risposte che ci dà, quindi entriamo nella prima riga e otterremo... In questo caso ci serve soltanto la città, quindi um, cioè, in realtà questo non ci serve, questo ci dà direttamente il risultato. Quindi faremo uh, e questo sarà result, ok? che restituirà in realtà non R ma la località. Mm. Allora, lui restituisce quello che deve leggere dalla stringa e quindi ehm, in realtà noi dobbiamo eh, prenderci il risultato e quindi se questo è RS, questo che cosa dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere una new città rs.get um, string. Oops. String, ed è quello che noi ci ha restituito cioè località uh, qui mi sono perso una allora, che cosa non gli piace? c'è qualcosa che non gli piace perché non sa cos'è città giustamente ok ok, quindi il problema di città l'abbiamo risolto qui ovviamente che cosa deve risostituire deve restituire result Eh, retarma, risalto. Mm. Sì. Perché non gli piace? Qua? Ok. ok bene dovrebbe essere andato quindi questo ci restituisce il, il risultato e siamo a posto um, cioè esattamente quello che noi otteniamo da qui è la lista delle eh, città ghetto città quindi qui eh, dovrebbe aver funzionato e averci ridato la lista delle città che ci servivano um, ok allora questo è chiamato dal controller che si prendeva la lista di tutte quante le città qui um, che però dice di non essere definito in model uh, allora città model dietro città vabbè allora andiamo avanti qui questo dovremo completare il, il controller mm, mm, mm, mm, mm. sì ok create model get all città DAO get all città questo ovviamente lui lo richiama allora questo diciamo che sta semplicemente richiamando però ci serve la funzione giustamente eh, qui dentro e cioè dentro model dobbiamo riuscire a riottenere get all città corretto perché altrimenti non ci ridà le città. Get le città, giusto? Ed è um, un public di list. Tac, città, get le città mm -hmm -hmm. e ci restituirà semplicemente le città. Okay. ok, quindi dovrebbe smettere di lamentarsi. Public list, città di le città, ritorno le città. Ok? Eh, continuano a piacergli qualcosa, ma lo vedremo dopo. Mm, vabbè, giustamente non è completato, quindi eh, non so cosa sia questo. va bene, allora andiamo avanti per il momento dunque qui sta scorrendo su tutte quante le città eh, abbiamo detto che passa attraverso il model il model gli dà questa lista che ritorna da um, get le città che è questo ok allora continuiamo a popolare um, questo for um, Sì. E per il calcolo dell'umidità avremo bisogno della lista di città, e ci siamo e avremo bisogno di prendere ehm, l'umidità media dalle varie città quindi eh, abbiamo bisogno di un double U uguale, model punto, quindi chiameremo anche un'ulteriore funzione, che sarà get umidità media, che in questo caso già c'è eh, e Ok. Cioè, questo in teoria ci dovrebbe ridare l'umidità media in quel mese, però in quel mese di quale città? Noi siamo dentro un foro che vogliamo fargli scorrere e dargli diciamo, sia il mese che la città eh, e quindi ci converrà in realtà aggiornare questa funzione get umidità, get umidità media in modo tale che lui prenda anche la città C. Okay? In questo modo ci facciamo restituire ehm, l'umidità media per ogni mese e per ogni città. E poi dopodiché gli andremo a dire questo uh, double di andarlo a mettere dentro la finestrella della nostra um, finestra visiva. Quindi sarà una cosa tipo string.format. Andiamo a scrivere proprio tutto quanto quello che ci piace, e cioè città per 100S con umidità e percento F. Mm -hmm. E poi, eh, questo qui sarà c.getNome, che è una funzione che è presente nell'oggetto nell città e che ci restituirà il nome della città, virgola U. Ok. Continua a lamentarsi, ovviamente non sa che cosa è U. Allora, la variabile mese eh, dice che non c'è, perché l'abbiamo chiamato M. Ok. Ok, quindi ci sarà qualcosa di questo genere. Uh -huh. eh, poi magari scegliamo anche bene come formalizzarlo, questo %f magari vogliamo un valore di umidità che abbia due decimali e quindi due numeri magari lo scriviamo un po' meglio così giusto per precisione ok allora eh, ci, manca, eh, ci manca un po' di roba qui cioè ci manca che dobbiamo eh, definire questo get umidità media, lo dobbiamo aggiornare perché ci dava un cioè originalmente era fatto soltanto col mese ma vogliamo che ci sia anche la città quindi eh, model get umidità media Uh, non gli vogliamo passare più un int ma vogliamo che sia di tipo month e vogliamo anche dentro il, il model di passargli città. Eh, boh, città Ok, quindi stiamo aggiornando questa funzione. Um, sì, cosa farà questa funzione? Al pari della precedente, cioè al pari del a parte il fatto che qui. Uh, public list città le città l'abbiamo definito um, e quindi lo mettiamo un po' più su perché questo sta, oggi non mi piace mettiamo qui sotto al model e adesso ci popoliamo anche quest'altro che sarà uh, dovrà ovviamente a sua volta accedere al DAO e quindi avremo Meteo um, DAO DAO uguale. New. Uh, meteo DAO. Mm -hmm. e eh, ci facciamo ridare direttamente dal DAO l'umidità media. Allora, in teoria, quello che potremmo fare è farci ridare tutto quanto e poi fare il calcolo dell'umidità media dentro il nostro programma Java, ma eh, poiché il calcolo della media ce lo possiamo far ridare direttamente al database, glielo facciamo fare a lui e quindi... Avremo una cosa tipo return DAO punto, ops, punto, eh, get eh, tra l'altro non c'è quindi la funzione ce la, ce la creeremo umidità media a quindi passiamo di nuovo sia mese che città. Ok allora. Ovviamente non ci può restituire una stringa, cioè quello che noi chiediamo è che ci ridia un numero, e quindi invece che stringa questo sarà un double. Mm -hmm. Molto mese, questo qui era chiamato da eh, il model controller che ci ridà il double e quindi chiama get umidità media con m e con c e qui ok lo chiamiamo qui allora a questo punto dobbiamo di nuovo accedere al database e farci dare questo, uh, questo umidità media quindi ci serve .get umidità media quindi qua mm, non ce l'avevamo di nuovo e quindi ce la dobbiamo costruire la forma è sempre la stessa Perciò un po' di spazi e sarà, eh, in questo caso ci darà un double, quindi sarà una cosa tipo public, double, eh, double di attunità media, um, month, mese, virgola, città, città. Uh, sempre perché siamo pigri ci copiamo questa cosa qui e poi ce l'aggiustiamo dunque in questo caso dobbiamo farci dare l'umidità media perciò allora select mm, si chiama umidità quindi per esempio um, select località media noi abbiamo sia il mese che la città um, e quindi a parte il fatto che gli diamo anche un nome così è più facile farcelo restituire ah, poi questo lo togliamo from situazione che è l'intera tabella e poi dobbiamo imporre le condizioni della città e del mese e quindi where località è uguale a punto interrogativo and allora noi abbiamo il mese ma qui dentro non c'è mese, c'è data quindi se noi andiamo a vedere qui questo è il tipo di diciamo di ehm, eh, colonna che noi abbiamo quindi dobbiamo andare a prendere la, la data da, cioè il mese da questa espressione della data e perciò Torniamo qua, quindi sarà end month data uguale, punto interrogativo. Allora, ok, a questo punto eh, questa è veramente una query con, con due parametri, cioè precedentemente non avevamo nessun parametro, qui dobbiamo inserire e quindi ci andiamo a mettere, eh, beh, copiamo sempre il solito formalismo, poi dopo lo aggiustiamo allora la connessione è sempre la stessa eh, questa è lo statement però prima di eseguire la query in questo caso dobbiamo mettere le due condizioni e cioè st.setString la prima variabile che è eh, setString1 ed è città.get nome okay. e il secondo che sarà analogo però invece di farci dare la stringa sarà un intero perché prenderà il valore del mese quindi sarà int 2 città e no eh, ovviamente sì no sempre da no ci serve dal mese il valore del mese quindi mese.get che è quello che ci ridà il valore. Okay. ok, quindi queste sono le mie due variabili che dobbiamo inserire all'interno della stringa, eh, della query e poi facciamo eseguire la query stessa. Eh, in questo caso lo stiamo chiamando per una città e per un mese, eh, non ci sarà un while perché comunque ci restituisce un solo eh, risultato. Cioè, quindi entriamo nella, nel risultato e sarà così eh, e ci darà direttamente eh, il double che ci serve. Eh, eh, U uh, ci viene dalla query e ok, questo non ci serve più perché veniva dalla parte precedente connection close, dobbiamo sempre ricordarci, e return U. ok ok quindi questo eh, si è connesso al database, ha messo i due parametri, ehm, ha eseguito la query, è entrato nella prima riga, diciamo l'unico risultato che ci viene dato dalla query stessa, ehm, ottiene il double, quindi il valore della, della media che è già, già restituito dal dataset e lo restituisce. Ok, eh, qui si lamenta perché non conosce month e quindi glielo mettiamo e qui dovremmo essere a posto. Ok, quindi eh, siamo, questo è il meteo DAO e ehm, abbiamo completato questo, questo veniva richiamato da model eh, con mese e città che restituiva alla funzione del model, funzione del model che veniva chiamata da meteo controller Ok, dal controller. Ok, quindi in teoria dovrebbe funzionare non funzionerà perché sembra che ci sono qualcosa che si lamenta però adesso vediamo di capire cosa um, ah ok quindi non sa che cos'è città e cos'altro non sa mm, double U media M Uh, questo è il mese il mm, mm, mm, mm. metodo di media media moncita former type model first missing type months allora qui allora qua probabilmente non conosce mese ok quindi Così dovrebbero essersene andati tutti quanti gli errori e eh, ci aspettiamo che ridia il risultato della media che abbiamo chiesto. Ah, giusto per controllo, quindi noi siamo partiti dal controller. Il controller, noi stiamo pensando di premere il pulsante calcola umidità, questo pulsante calcola umidità che cosa fa? Eh, innanzitutto si definisce, cioè si prende il mese dal menu a tendina. Uh, dopodiché scorre sulle città che trova nel, nel database dove le città gli vengono restituite da model.getlecittà che è qui dentro e che mh, per restituire le città che cosa ha fatto? Ha, uh, è andato praticamente ad aprire il, um, il database a farsi restituire questa lista di oggetti città e quindi lui ha ottenuto diciamo, le città distinte che erano presenti una volta che le ha ottenute, per ognuna di queste città ha ehm, fatto accesso a quest'altra funzione eh, GetUmiditàMedia del model. Okay? GetUmiditàMedia legge la città, legge il mese, va a chiedere al database qual è il valore eh, dell'umidità media per quella città e quel mese e questa è eh, sviluppata all'interno di MeteoDAO, GetUmiditàMedia restituisce il double. Questo double, quindi richiamato dal model, eh, ritorna qui ed è esattamente quello che noi gli faremo stampare a video sulla schermata. Allora, vediamo se è vero. Sì. Uh, C'è un errore in test model. Ma, ci interessa test model? Ah, perché giustamente questo era definito come la vecchia versione, ma, ma sinceramente non è che ci interessi molto questo test model vabbè, diciamo così ok, allora questo scegliamo, non so, gennaio umidità, perfetto quindi la città di Genova con umidità TOT quindi questa è stata restituita dal database città di Milano con umidità TOT città di Torino con umidità TOT se io cambio mese mi dà eh, le nuove medie per ciascuna delle città ci piace che mh, continui a popolarsi così ma mh, non tanto quindi sarebbe meglio che ogni volta che clicco su umidità si pulisse la finestra ma questo lo possiamo tranquillamente fare eh, allora per esempio quindi nel controller di, um, dove chiedevamo di far partire il calcolo dell'umidità possiamo dire anche txiresalto.clear. Clear. Il, il fatto che le vediamo con due cifre e due decimali è dovuto a questo 2.2 che ho messo qui giusto per vedere che cosa succede se lo togliamo ma questo è un piccolo dettaglio Mettiamo aprile, umidità, ok, e ci sono tutte quante le cifre. Quindi vabbè, è soltanto una questione di eh, come formalizziamo l'apparizione la, la qui e se cambiamo mese, ok, quindi non, non c'è uno stacking dei risultati, ma viene cancellato e riproposto l'ultimo richiesto. Ok, dunque, a questo punto abbiamo finito la parte, diciamo, semplice e eh, dobbiamo andare nella parte ricorsiva. Allora, eh, ritorniamo qui al controller che mi piaceva di più pulito con il 2.2 e andiamo a vedere che cosa chiedeva l'esercizietto. Allora, um, in maniera ricorsiva eh, sappiamo che sono presenti le tre città eh, dovremo calcolare poi un costo per, questo, per questa procedura di questa persona che si muove eh, su, um, in 15 giorni eh, nelle varie città. Allora, quindi, è chiaro che qui, dunque, la richiesta, ecco, nei primi 15 giorni di città del mese, eh, devono, tutte le città devono essere visitate almeno una volta. Allora, il problema ha chiaramente 15 posizioni, giusto? Quindi dovremo muoverci eh, su questo spazio di livelli che, che andranno da, da 1 a 15. Ehm, ciascuna posizione potrà essere occupata da una delle tre possibili città, quindi Torino, Genova, Milano. Quindi, come nel grafico che abbiamo visto diciamo, nel precedente esercizio, il livello si muove sui 15 posizioni, l'altro indice si muove sulle tre città. Ehm, allora, mh, ci interessa che ehm, vengano rispettate alcune condizioni, quindi i vincoli della ricorsione. E I vincoli della ricorsione sono quelli riportati qui, cioè vogliamo che eh, in nessuna città si possano trascorrere più di 6 giornate, anche non consecutive, e che, ehm, scelta una città, la persona non si potrà spostare prima di aver mh, trascorso tre giorni consecutivi nella stessa città. Allora, eh, c'è un'ulteriore condizione che dice che tutte le città devono essere visitate almeno una volta, ma in realtà, se ci pensate, questa terza condizione viene in, in automatico nel momento in cui sono rispettate le prime due, perché eh, siccome posso spendere al massimo sei giornate, quindi se sono sei giornate su una città, sei giornate in un'altra, sono dodici, ho finito le possibilità, devo necessariamente andare nell'ultima città rimanente. Um, ok, quindi ci interesserà imporre questi vincoli. Uh, in più l'esercizio ci dice che dobbiamo uh, fare il calcolo di un costo finale uh, di tutto quanto questo percorso fatto dal tecnico che si muove nelle città, Um, però questa è una cosa che ci interessa come secondo step cioè innanzitutto dobbiamo valutare o far produrre al, al nostro codice al nostro, um, diciamo, al nostro programma tutte le um, quindicine uh, valide e una volta che abbiamo ottenuto tutte queste quindicine valide ci andremo a calcolare il costo e a um, selezionare diciamo, la, la migliore quindicina ok quindi a questo punto ci, ehm, ci serve di tornare al nostro codice e di cominciare a impostare la ricorsione, dove si imposta la ricorsione nel modello. Ok, allora nel modello dove ehm, a questo punto noi vogliamo come al solito. Ehm, una, mh, ci sarà sempre diciamo, una uno schermo pubblico alla ricorsione e poi invece la, la funzione mh, privata della ricorsione stessa. Che cosa ci aspettiamo che ci dia la ricorsione? Una lista di città, quindi public list città e mh, vabbè, trova sequenza, in realtà avrei potuto usare questa, chiamiamo uguale, um, calcola che cosa gli passiamo il mese eh, perché appunto l'esercizio ci dice ehm, che il, questo tecnico si muove ehm, nei primi 15 giorni del mese quindi comunque il mese è stato scelto gli passiamo questo e questo poi dovrà essere il nostro eh, primo punto di riferimento um, allora questo abbiamo detto che è tra virgolette lo, quella che noi chiamiamo lo solito schermo pubblico alla ricorsione e poi avremo invece la, la vera ricorsione che è privata ok e che eh, ci restituirà di solito è sempre void um, e quindi void mh, allora se questa è calcola sequenza boh, la chiamiamo cerca um, ok e gli passeremo che cosa la um, soluzione parziale e il livello, come al solito quindi che cosa sarà la soluzione parziale? sarà una lista di città e sarà una lista di città parziale e un int livello ok, quindi noi allora questo trova sequenza lo ignoreremo, altre cose sotto le ignoreremo, per il momento ce le sviluppiamo come ci piacciono di più. Um, allora, uh, dunque in questa um, lista di città, quindi la parte pubblica, dobbiamo definire che cos'è la nostra lista parziale e, e quindi avremo list città, mm uguale new array list ok ehm, va bene, certo, giustamente devo importare l'array list ovviamente non sa so che cos'è questo vabbè intanto andiamo avanti allora, questa è la nostra um, lista e poi eh, la lista parziale e poi chiameremo la ricorsione quindi sarà eh, circa chiameremo parziale e 0 quindi questo sarà sicuramente la forma generale per, eh, per la funzione um, Noi vorremmo poi che questo ci restituisca uh, in realtà um, anche il, um, il costo, cioè in senso la, la, la, la soluzione migliore, però adesso lo vediamo, vediamo in seguito, adesso lasciamo la, la, diciamo, la definizione generale. E, eh, e quindi andiamo a vedere come fare la ricorsione. La ricorsione ha sempre la solita, la solita forma, quindi ci servirà la condizione eh, del caso terminale, quindi sarà um, if, eh, il nostro if del caso terminale, io lascio tutto vuoto, poi ovviamente lo riempiamo, e, um, e poi abbiamo il, um, diciamo che se, se non siamo nel caso terminale, dobbiamo completare l'intera parte della vera ricorsione, e quindi... Um, dovremmo fare dovremmo scorrere perché abbiamo detto che l'indice un indice è sulle 15 diciamo, possibilità l'altro indice è quello sulle tre città che ci possiamo mettere in ciascuna posizione e quindi avremo uh, beh ovviamente se usciamo da, da questo caso quindi else cioè se usciamo dal caso terminale se non siamo nel caso terminale e avremo il nostro solito for for che scorrerà sulle, sulle città quindi chiameremo per esempio città prova e andrà su tutte le città ok, e... um, okay. sempre sempre rimanendo nella formalità generale um, noi um, scorreremo sulle città e dovremo andare a vedere se um, quella che abbiamo aggiunto è uh, accettabile oppure no e quindi ci sarà il vincolo da rispettare Um, un vincolo che eh, siccome è complicato cioè dobbiamo andare a verificare il numero massimo, il numero minimo di passaggi, eccetera, ci converrà a delegarlo ad una funzione apposita e quindi mh, ci inventiamo una, una funzione che farà una verifica che chiamiamo per esempio aggiunta valida a cui passiamo che cosa? gli passiamo prova quindi la città attuale e gli passiamo ovviamente la condizione parziale E lui, eh, diciamo questo if, verificherà se può andare avanti oppure no. Um, nel caso in cui possa andare avanti, quello che faremo sarà, che cosa? Aggiungere la città approvata alla lista di città parziali. Quindi sarà prova.add, semplicemente, eh, la eh, anzi parziale.add prova. Parziale.add di prova. Okay? Quindi popoleremo parziale, e, mm, che originariamente sì, è, è vuoto, è quello che abbiamo definito all'inizio. Quindi lo popoliamo e um, dopo averlo popolato passiamo alla, um, alla, diciamo, alla vera ricorsione, quindi richiamiamo la stessa funzione, cerca, parziale e livello più 1. Giusto? Um, e poi dobbiamo fare al solito il backtrack che è parziale.remove. Ehm, che cosa gli togliamo? Gli togliamo l'ultimo che abbiamo aggiunto, quindi parziale.size-1. Ok? Aggiunta valida, vabbè poi questa la chiamiamo come ci pare. Ehm, mm -mm. Queste saranno le tre condizioni da verificare, cioè ci sarà un'aggiunta, cioè la, la verifica che questo sia valido. Questo chiude eh, l'IF. Allora, in realtà, potremmo portare questo parziale ad prova se vogliamo diciamo, stare nella, eh, standard, nel formalismo standard, eh, avremmo il tentativo di aggiungere la soluzione poi il filtro e poi il backtrack io in questo caso ho messo tutto quanto dentro l'IF ma semplicemente per una cioè sia questo che questo all'interno dell'IF per semplicità per il modo in cui scriverò dopo diciamo, le, le condizioni di aggiunta ma ovviamente potremmo anche riportarle fuori, cioè, quindi la genera della nuova soluzione e il backtrack potrebbero essere fuori dall'IF ovvero questo in realtà potrebbe essere fuori qui e questo potrebbe essere fuori qui però, diciamo, non cambia molto. Questo poi lo vedremo nel modo in cui scriviamo aggiunta valida. Ok. Allora, eh, dobbiamo popolare il caso terminale. Allora, quando è che siamo nel caso terminale? Beh, quando siamo arrivati al numero di giorni massimo, che, se non sbaglio, è scritto qui su. Quindi il numero di giorni totali deve essere uguale a 15. E quindi, il caso terminale è che se... Um, eh, se il livello è uguale è uguale, uguale al numero dei giorni totali, questo lo copio da sopra, siamo nel caso terminale if livello uguale uguale al numero dei giorni totali, sì, siamo nel caso terminale. E nel caso terminale, ehm, quello che ci ser servirà eh, sarà ehm, di eh, fondamentalmente fare, cioè quando abbiamo finito la quindicina, gli chiederemo di fare il calcolo, eh, quindi il calcolo di, del, diciamo, del costo eh, di, questi 15, di questi 15 passaggi. Mm, anche qui eh, ci conviene delegare il calcolo ad una funzione esterna, quindi già abbiamo questa aggiunta valida che dovremo scrivere, Um, e ci ne mettiamo anche un'altra che farà il calcolo del costo e quindi ci faremo restituire un double e lo chiamiamo calcola costo parziale ok um, sì, ovviamente non sa nulla di tutto questo adesso le dovremo, le dovremo scrivere appositamente e dovremmo anche verificare, poi ci converrà verificare in questo caso parziale anche cioè l'aggiornamento del, del, del costo ottimale. Comunque, per il momento noi abbiamo introdotto um, allora, questa, questa aggiunta valida, cominciamo a, metterci dentro, eh, cominciamo a scrivere effettivamente questa funzione che verifichi le, le condizioni, quindi il filtro della ricorsione. Allora, dobbiamo scriverla la mettiamo questo qui è lo schermo pubblica ricorsione questa è la ricorsione che è privata e dobbiamo andare a scrivere poi qua giù allora questo non so cosa sia, questa è la ricorsione privata qui si, chiude, qui si chiude la ricorsione privata e a questo punto ci mettiamo la funzione della, della valutazione dell'aggiunta valida eh, ci facciamo restituire un, un booleano quindi semplicemente sarà private boolean un'aggiunta valida a cui abbiamo detto che gli passiamo la eh, città di prova e ehm, l'attuale la, ehm, eh, parziale quindi list di città parziale ok Ok, allora, um, innanzitutto cominciamo a verificare se siamo uh, a un, um, arrivati al, um, al limite dei giorni massimi e quindi se possiamo effettivamente aggiungere oppure no. Um, allora, ci conviene uh, definire un contatore, quindi un int conta, ad esempio 0, ok, e um, andare a um, uh, muoverci sul... Um, sul parziale eh, per vedere quanti elementi contiene e se siamo arrivati a una condizione di mh, giorni massimi in realtà dei giorni massimi di una, di una determinata città cioè quello che facciamo è precedente quindi scorriamo sul parziale e gli andiamo a chiedere se um, il, um, il precedente che avevamo è effettivamente uguale alla prova che stiamo cercando di, um, di introdurre e cioè if precedente.equals mm, prova allora se il precedente è uguale alla prova allora Aggiungimi un conteggio. Allora, in questo caso io sto contando quante volte la prova, la città di prova che sto introducendo, era presente nel, nel parziale. Uh, sì, quindi il mio scopo sarà quello di verificare i giorni massimi. giorni massimi che avevamo detto essere eh, numero giorni città max uguale uguale 6 quindi una volta che io mi sono fatto tutto quanto il conto eh, se conta è maggiore o uguale di numero giorni città max e allora non posso più aggiungerlo quindi ritorna false Eps. senso? Cioè, allora stiamo contando se quello che, che stiamo provando ad aggiungere ehm, ci fa superare il numero dei giorni massimi eh, oppure no ovviamente se lo stiamo superando eh, ritorniamo false quindi non, non va bene e la prova non è accettabile quindi non, non, non abbiamo rispettato la condizione di aggiunta valida allora, verifichiamo anche i giorni minimi. Allora, come facciamo a verificare i giorni minimi? Eh, beh, allora, se siamo nel primo giorno della sequenza possiamo metterci quello che ci pare, ok? Quindi non, non c'è nessuna condizione. E ci conviene considerare i giorni iniziali come, cioè, per vedere che cosa sta succedendo e separarli perché ovviamente il problema comincia a esserci dopo che siamo al terzo giorno o, o oltre quindi verifica giorni minimi quindi innanzitutto ci andiamo a vedere che se if ehm, la, la dimensione del parziale che stiamo costruendo quindi parziale.size è uguale uguale a 0 questo è il primo giorno e c'è poco da, da preoccuparci perché possiamo restituire quello che ci pare quindi return true ok? quindi questo non è un problema il problema cioè nel senso cominciamo a vedere quello che succede anche nei giorni successivi allora se mm, se parziale.size è uguale uguale a 1 oppure parziale punto size è uguale uguale a 2 quindi che cosa vuol dire? vuol dire che siamo nel ehm, vuol dire che siamo nel secondo o nel terzo giorno e in questo caso non posso cambiare perché è stata fatta una scelta al primo giorno e quindi devo rimanere almeno tre giorni nella stessa posizione. Quindi non posso cambiare e perciò ehm, dobbiamo andare a verificare eh, questa condizione di non cambiamento e cioè andiamo a vedere se... Ehm, allora, andiamo a vedere praticamente se... Parziale sì... Parziale punto zero uguale a 0 e vabbè è la prima prova no? Ma non siamo dire, non sì va bene vuol dire che stiamo, stiamo facendo il primo step cioè la, pro la prova corrisponde al primo step comunque fondamentalmente questo è un controllo forse anche eccessivo cioè in realtà è eh, solo per, per completezza su quella, sugli step successivi allora in pratica che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a verificare ehm, che, ehm, che quello che io sto introducendo sia uguale a quello dello step precedente. Quindi eh, ci servirebbe una cosa del tipo parziale.size. Eh. Allora dobbiamo andare a prendere il contenuto di parziale. Quindi alla posizione precedente, quindi parziale.get qui di, qui è un po' cervellotico, ma parziale.get parziale.size meno 1, ok, equals, prova. Allora, sì. Ok, stiamo chiedendo che se effettivamente la prova uguale, è uguale a quello che c'era in parziale nella posizione meno 1, allora è true, quindi va bene, quindi l'aggiunta è valida. Um, giusto per scrupolo, siccome questa prova è eh, di tipo città e noi qua ce l'abbiamo andiamo a vedere che cosa fa nell'equals e nell'equals, vabbè, anche perché appunto come ho usato precedentemente praticamente si confronta il nome, quindi eh, va a vedere che sia lo stesso nome, quindi il, il controllo è fatto correttamente sul nome della città quindi, che cosa vuol dire? di nuovo, se siamo nel secondo o nel terzo giorno ehm, non posso cambiare e quindi deve essere uguale a quello precedente Okay, quindi questa è la, la condizione. E nei giorni successivi io posso scegliere di rimanere perché posso arrivare fino a un massimo di 6 che è controllato da questo oppure posso scegliere di cambiare. Quindi mh, diciamo che in realtà posso uh, fare, va bene se rimango così come se cambio, ehm, quindi mh, lo riverifichiamo e cioè se alla posizione meno 1 mh, che qui magari ne mettiamo di più ma tanto per controllo, parziale.get parziale punto, get, eh, parziale punto size meno 1 equals prova perché appunto posso sempre rimanere perché siamo nei giorni successivi. Quindi se siamo usciti dagli if precedenti, mm, siamo nei giorni successivi e posso rimanere. A questo punto mi faccio anche il controllo di quello che succede nel caso in cui io eh, cambio città. Allora, se sto cambiando città devo essere sicuro che lo posso fare e quindi e quindi devo verificare eh, sia la città nella posizione precedente che in quella due volte precedente quindi in tutte quante e tre le posizioni perciò avrò ehm, if parziale.get di parziale.size meno 1 equals di parziale.size um, meno 2 allora, se questi due sono uguali in meno 1, meno 2 e, um, e parziale punto uh, size in meno 1 meno 2 parziale punto get un po' contorto uh, parziale punto size meno 2 equals la facciamo andare a capo così lo vediamo meglio Ehi. Um. Vabbè, diciamo parziale punto get parziale size eh, equals ehm. parziale punto size meno 3 equals parziale punto get penso di essermi persa qualche pezzo adesso lo aggiustiamo allora se il parziale.get in parziale.size-1 equals eh, però questo equals ha bisogno di parziale.get di nuovo equals parziale.get, parziale.size meno 2, sto perdendo una parentesi tonda, sì, e parziale.get, parziale.size meno 2, equals parziale.set, parziale.size meno 3, ok, questo sta chiudendo cosa? Questo è un tripudio di parentesi tonde. in teoria, se questo è vero, posso procedere. Sì, se non è nessuno di tutti questi, è return false. Allora, Ok. Quindi se sono um, al diciamo, terzo giorno mi devo assicurare che sto rimanendo nella stessa città e che quindi um, eh, deve essere vero le condizioni dei, dei primi due giorni, cioè i due giorni precedenti, siano tutti quanti uguali. Se è vero, return true, altrimenti return false. E questo sarebbe eh, diciamo, tutta la parte che riguarda la condizione sui, sui vincoli dell'aggiunta della città. Uh, ok, ci manca anche la parte del calcolo del costo, quindi questo diciamo che ha risolto la parte dell'aggiunta valida, ci manca il, contro il controllo, cioè ci manca di fare il calcolo del costo, quindi quest'altra funzione. Allora, dobbiamo calcolare il costo. Um, il costo dipende dal, ehm, dai rilevamenti che vengono fatti nelle singole città e poi ogni volta che c'è un cambio di città eh, dobbiamo aggiungere eh, il ehm, famoso 100 che diceva nell'esercizio, giusto? Tu, tu, tu, allora, sì, un fattore costante ogni volta il tecnico si deve spostare da una città all'altra. E poi un fattore variabile che dipende dal numero. Eh, il valore numerico dell'umidità della città nel giorno considerato. Allora, quindi dobbiamo fare questo calcolo del costo e mm, il calcolo del costo eh, ci deve restituire un, un double, lo mettiamo qua e ci costruiamo la funzione che fa questo calcolo del costo. Allora, double. E calcola costo mm -hmm. calcola costo che cosa si prende? si prende la lista di città parziali, cioè in realtà ehm, siccome l'abbiamo messo nel caso terminale si prenderà, il, farà il calcolo quando appunto avrà tutta quanta la quindicina, quindi questo avrà list città parziale okay. ok e il uh, costo originariamente sarà zero e poi uh, crescerà uh, facendo il calcolo nelle varie città quindi quello che dobbiamo restituire sarà costo che originariamente è 0 e poi um, lo facciamo aumentare. Dunque, eh, come aumenta? Ma aumenta sul, sul numero dei giorni del, della, città, della lista di città parziale e quindi lo facciamo ovviamente in maniera iterativa che si somma ogni volta. Quindi for avremo un int giorno che parte dal primo giorno e poi eh, giorno ovviamente minore o uguale della eh, numero giorni totali, comunque questo qua, visto che ce l'abbiamo come costante, lo prendiamo, minore uguale al numero dei giorni totali, giorno più più. Ok. Um, allora, innanzitutto dobbiamo capire dove ci troviamo, quindi dove mi trovo, uh, in base a dove mi trovo ovviamente farò um, il rilevamento. Um, allora, città c sarà uguale a parziale.get, che è um, appunto la nostra lista di città, al get della uh, città nel... Mm, mm, mm, mm, Ok, um, e devo sapere che umidità ho in quella città, in quel giorno. Ok, ed è... Um, allora... Come facciamo a prenderci ehm, l'umidità? Eh, beh, eh, Di nuovo ci facciamo una funzione che, a cui noi passiamo il, um, uh, il giorno um, e ci facciamo ridare l'umidità visto che comunque la città è definita. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. La città è definita originariamente, quindi è dal, da quello che mi sono trovata qui e quindi mi prenderò double umidità, che sarà uguale. umidità. Che sarà uguale a una funzione che mi faccio leggere direttamente dal, dalla città e mi faccio ottenere dalla classe città, quindi get elevamenti. Eh, Ok, get rilevamenti, mm. in realtà è più complicato, mm -hmm. in realtà sono due, due funzioni una dentro l'altra praticamente, ok. E questo è l'umidità. E poi aggiornerò il costo con uh, l'umidità stessa. Allora, a parte il fatto che questo dovrebbe essere giorno meno 1, perché devo partire dal giorno 0, e quindi anche questo sarà giorno meno 1. Quindi lui mi dirà qual è la città. Quindi cighetri levamenti mi dirà qual è la città e per quella città poi mi andrò a prendere l'umidità corrispondente. Um, ok. Ok, allora sì. E dopodiché dobbiamo prendere in considerazione il caso in cui io stia cambiando da una città all'altra e, e quindi eh, se effettivamente devo aggiungere il costo 100 oppure no. Allora ricordiamoci che siamo sempre nella sequenza totale quindi ci possiamo andare a vedere quante volte la città è cambiata da una all'altra all'interno di questa quindicina. Quindi questo è il numero totale dei giorni. E qui ci facciamo un altro for che mi dice int giorno uguale a 2, giorno minore uguale sempre comunque del numero dei giorni totali, giorno e giorno più più. Ok? Andiamo eventualmente ad aggiungere il costo, cioè ogni volta che c'è un salto da una città all'altra. Quindi, if. Ehm, dobbiamo controllare che non sia uguale: quindi, parziale.get mi faccio dare al giorno meno 1 eh, equals. Mm, parziale punto get di giorno meno 2 sì Beh, parentesi eccessive comunque ce le mettiamo se non è uguale allora costo più uguale e la, la costante che avevamo definita sopra, che era questo qui, quindi questo COST. Ok. Se tutto questo è stato fatto, quindi questo ha contato dove si trovava, cioè si è andato a, mh, a ottenere dove si trovava, si è fatto dare l'umidità eh, in quella città e in quel giorno eh, la sommata, quindi si fa tutto quanto il conto e poi è cambiato, ok, ogni volta che è cambiato città ha fatto questo totale qui e allora ci facciamo ritornare il costo. Ok. Allora, questo è eh, sì, c'è un errore da qualche parte. Allora questa qui, calco la sequenza, ah non c'è un return statement, beh sì giustamente perché in questo momento non gli sto facendo fare niente eh, perché volevo completare il fatto che fosse il, il migliore, cioè allora noi che cosa vogliamo? Vogliamo che, um, allora questa è la ricorsione, si deve eh, popolare le 15 posizioni ogni volta scegliendo una città eh, assicurandosi che ci siano le condizioni giuste e quindi abbiamo costruito questa funzione aggiunta valida e inoltre abbiamo detto che ogni volta che siamo arrivato, arrivati a una quindicina valida, quindi che abbiamo rispettato tutti quanti i filtri, eh, ci facciamo produrre il, il costo e eh, ci teniamo a mente una lista eh, che supponiamo che sia la nostra migliore e che fa, mh, diciamo aggiorniamo di volta in volta. Quindi, quello che possiamo fare è introdurre quassù insieme a una lista di città anche un'altra lista eh, che chiameremo Best, okay. e che eh, si aggiornerà man mano: e cioè, eh, dentro calcola sequenza, qui noi definiamo questa. Um, allora, abbiamo la lista generica che è parziale, poi ci mettiamo this oops, punto best originariamente è uh, null, giusto, perché vogliamo che sia originariamente vuota. Uh, vogliamo che poi una volta, diciamo che questa si popoli, quindi deve essere aggiornata in qualche modo, che però non è proprio banale perché adesso dovremmo andarci a rivedere a fare il calcolo eh, e vorremmo poi che ci restituisca questo best quindi noi vorremmo che è leggermente vuota e che poi ehm, ci restituisca ok quindi diciamo che dal suo punto di vista questo qui ha tolto tutti quanti gli errori ma in pratica qui ci dovrà essere l'effettivo calcolo del, del costo e quindi in pratica ci servirà um, ci servirà che venga restituita effettivamente la, la funzione best che sarà la lista di città migliore uh, però qui dentro dobbiamo mettere qualcosa che ci permetta l'esecuzione del costo adesso io non so se abbiamo tempo se vogliamo interromperci o se il uh, magari lo continuate con il prof o vado avanti finché il prof non arriva che dite? volete fare pausa o vogliamo fermarci qui? ok vi lascio pensare 5 minuti tanto adesso arriverà il prof e poi casomai vediamo se completare questa parte di corso oppure no ok? okay. altrimenti comunque anche se non lo dovesse completare con il prof troverete le, le soluzioni a breve riguardo a questo lab ok